Sono Laura Antichi, vi presento Storybird Studio per educatori all'indirizzo slash storybirdcom educators E, um, e che, che cosa si fa con Storybird Studio? È un'applicazione molto eh, interessante, stupefacente, che mette a disposizione strumenti eccitanti da utilizzare e permette di eh, realizzare narrazioni illustrate per ogni disciplina. Sviluppa competenze estetiche di lettura e di scrittura creativa nei contesti educativi, competenza ai media e alla cittadinanza eh, digitale. E si può dare un feedback agli studenti dopo aver fatto Un'assegnazione, quindi dopo aver dato un compito e monitorare le loro attività da qualsiasi dispositivo tramite il cruscotto dell'educatore. Interessanti le opzioni di acquisto dei libri stampati prodotti dagli studenti. Possibile attivare anche la modalità opzionale di raccolta eh, dei, eh, di fondi per coinvolgere le famiglie e raccogliere dei fondi per Bisogna collegarsi al sito storybird.com e poi si può fare il sign in, se si, eh, si è già registrato, il sign up eh, for free se non si è ancora registrati. Con il sign up for free vedete che ci sono tre opzioni per l'utente regolare oppure per l'educatore e il teacher oppure per lo student. Ecco anche gli studenti. Si registreranno mh, eh, con l'account student. Noi ci registreremo con eh, l'account di, uh, di docenti. Ecco, io sono già eh, registrata al sito quindi faccio il sign up, il sign in e um, e come vedete entro in quello che avevo chiamato il cruscotto dell'educatore ho la possibilità quindi di rivedere le storie anche degli studenti di moderare i commenti e, um, e, e vedete la, quindi sono nella modalità review e ho anche la uh, possibilità di uh, quindi creare uh, una classe che mi viene generata da questo codice eh, eh, creando degli account studenti e eh, mettendo il loro eh, username, il loro first name e last name. Non è richiesta eh, eh, mail, come eh, potete osservare. E, eh, ho eh, Sempre andando eh, dal menu in alto, in parents, la possibilità di far partecipare alla classe, ai lavori della classe, gli studenti questo è ritenuto eh, molto utile e incoraggiante nei confronti del lavoro degli allievi. Poi ho la possibilità di uh, fare un assignment e um, quindi eh, dare un compito agli studenti, create an assignment, metterò il nome, la descrizione, aggiungerò eh, dei uh, media guida o delle, per ispirare il, gli studenti posso scegliere un'immagine, scegli file e deciderò se um, usare tutti gli artwork che sono a disposizione, se usare uno specifico artista o uno specifico tag. Qui consigliano di uh, mh, offrire di dare agli studenti la possibilità di scegliere eh, tutti eh, gli artwork che vengono proposti per eh, sviluppare meglio la creatività e la loro, il loro eh, spirito di eh, iniziativa poi dovrò decidere se gli studenti dovranno produrre un, eh, um, eh, una storia in multicapitoli in multipagine, il poema la, la pagina eh, singola con una singola immagine quindi oppure eh, per in qualsiasi formato eh, darò anche una segnerò anche una data entro la quale gli studenti dovranno far comparire nella dashboard il la, loro eh, lavoro il, il lavoro che è stato eh, richiesto se vado in uh, uh, fundraisers eh, ho la possibilità di attivare la modalità di, racco eh, di raccolta del, eh, dei fondi. Torno a studio, andiamo a vedere la library e qui nella library ci saranno tutti i, i, i, i book eh, creati. Vado eh, in Create per creare un uh, nuovo book e... Uh, e vedete che avevo mh, oh, ehm, la possibilità di scegliere tra tutti gli artwork. Eh, e ad esempio ne scelgo uno. Eh, ok, questo art, eh, e mi dice se voglio usarlo. E ehm, adesso presto per condividere, eccetera. Use this art. Eh, ehm, for mi chiede per un per molti capitoli su, per un uh, um, a book uh, uh, a immagini o, oppure per uh, uh, quindi a molti pagine oppure per un poema uh, che sarebbe con una singola immagine vabbè metto um, a questo um, uh, bel, uh, long form book quindi questo sarà il primo eh, capitolo, qui metterò il, il titolo del racconto, racconto, acconto, eccetera, eccetera. E eh, comunque un titolo, qui è il titolo del capitolo, che posso mettere, non so, nella notte buia, il primo capitolo. E poi naturalmente qui eh, comincerò a, a scrivere il testo del, del capitolo. Ok, come vedete, posso inserire in, da insert una. Mm, mm, posso inserire un altro art. Uh, um, uh, Un'altra immagine, la posso naturalmente, se non mi va, sostituire. Come vedete, trasc eh, l'ho trascinata, l'ho sostituita e qui ehm, scrivo, vado avanti con eh, la scrittura del racconto. Ecco, questo è, su, queste sono le istruzioni eh, minime per eh, utilizzare eh, quindi ehm, questa bellissima strumento che uh, è um, a proprio story, uh, story Bird. e uh, poi uh, posso salvarlo e uscire, posso pubblicarlo. Ok, save and exit, ecco che ho salvato il mio racconto che non, eh, che non è eh, pubblicato, sempre dal menu poi posso andarlo a pubblicare eh, posso andare a pubblicare il mio racconto e eh, come vedete, vabbè lo salvo e vi faccio vedere una cosa: che sei veded Exit, voi vedete che ho dei racconti tra i miei non pubblicati e pubblicati. No? Il recente questo che avevo pubblicato: il messaggio di benvenuto che vi ho mandato proprio per vedere il eh, per poter capire come eh, poi è il risultato dell'utilizzo di questo strumento e um, posso ritornare una volta che l'ho pubblicato a editare i dettagli e, oppure posso cancellare la storia mm, e questo era l'ebook che avevo uh, creato proprio per darvi il benvenuto quando l'avete uh, pubblicato potete poi, come vedete, mh, ehm, condividerlo via mail eh, con il link e vi dà anche il codice embed da inserire nei eh, vostri social network, eh, nei vostri siti. Vi dice se lo volete piccolo oppure eh, grande, cioè vi dà anche la possibilità di scegliere il formato e poi eh, potete condividerlo anche nei eh, social nella maggior parte dei social ecco credo che queste eh, informazioni bastino per farvi capire quanto è eh, allettante questa eh, applicazione buonasera